Questa è un'equazione di primo grado. Prima di tutto controlliamo membro a membro se possiamo fare dei calcoli. Allora possiamo fare x più 7x perché sono monomi simili. x più 7x fa 8x. Ora per le regole delle equazioni dobbiamo mandare al secondo membro tutti i numeri. Quindi voglio mandare il più 6 dall'altra parte. Per mandare il più 6 dall'altra parte aggiungo un meno 6 a tutti e due i membri. Più 6 meno 6 deve essere uguale a 14 meno 6 ho fatto la stessa cosa a sinistra e a destra sono andato a inserire un meno 6 più 6 meno 6 fa 0 8x uguale 14 meno 6 fa 8 adesso applico la seconda proprietà delle equazioni devo togliere quest'8 e mandarlo dall'altra parte per togliere l'8 che è a moltiplicare, divido ambo i membri per 8. Semplifico. x sarà uguale a 1. 9x più 11 meno 4x deve essere uguale a x meno 5. Prima di tutto faccio i calcoli che posso nel primo membro. 9x meno 4x fa 5x. Adesso voglio mandare tutti i numeri da questa parte e tutte le x da quest'altra parte. Come farò? Dovrò togliere 11 e togliere di x ad ambo i membri. Quindi tolgo 11 tolgo x di qua, tolgo 11 e tolgo x di qua, in maniera tale che 11 meno 11 si semplificano. x e meno x si semplificano. 5x meno x fa 4x uguale, meno 5 meno 11 fa meno 16 Applico la seconda proprietà delle equazioni. Per togliere questo 4 e moltiplicare andrò a dividere ambo i membri per 4. 4 e 4 li semplifico, 16 e 4 li semplifico, x uguale meno 4.